Ciao a tutti, io sono Isabella, lavoro come assistente sociale in un servizio per le dipendenze. Il mio candidato è Civati perché nella sua mozione parla di diritti civili, disuguaglianza e del reddito minimo garantito.